Thank <laughs> you. bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! In questa sedicesima domenica il Vangelo mette al centro l'agire e il sentire di Gesù, che da una parte si prende cura dei suoi discepoli stanchi dalla missione, dall'altra si dona generosamente alla folla che era come pecore senza pastore. Noi vedremo insieme in particolare quattro punti. Primo, condividere. I discepoli tornano dalla missione e condividono quello che avevano vissuto mi viene in mente quanto viviamo anche noi in comunità, ad esempio ritornando da un pellegrinaggio di totale provvidenza o da una missione di evangelizzazione, ci si ritrova consacrati, consacrate, a volte anche con i laici che sono venuti nelle missioni parrocchiali con noi e si condivide, si condivide quanto si è vissuto, gli incontri belli, ciò che Dio ha operato per mezzo nostro, è la gioia del ritrovarsi insieme, dell'aprirsi gli uni con gli altri e del condividere la fede. E come disse Paolo VI, la fede cresce quando viene condivisa. In fondo è qualcosa di bello da poter vivere anche nel quotidiano in una famiglia. A fine giornata, ad esempio a tavola, è il ritrovarsi insieme a tv spenta e condividere la giornata, quel che si è vissuto, condividendo anche magari una parola del Vangelo del giorno che ci ha colpito, ci ha accompagnati in modo particolare nella giornata. Ecco la bellezza del condividere. Del rendere partecipi gli altri di ciò che Dio ha operato nella nostra vita. Secondo punto è riposare. I discepoli condividono e Gesù vede che sono stanchi, affaticati e dice loro: Venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po'. Che bella questa cura semplice, materna del Signore! Venite, riposatevi. Gesù insegna loro a far quello che faceva anche lui amava ritirarsi in luoghi deserti, riequilibrando azione e contemplazione, passando dal contatto con la gente al dialogo rigenerante con Dio. Questo ci aiuta a riscoprire l'importanza del silenzio e del riposo, per contrastare anche quel rumore continuo e quella frenesia della quale siamo un po' tutti vittime. Il cardinale Ravasi diceva questa legge del silenzio diventa non solo una necessità psicologica, ma un'esigenza dello spirito. Percorsi e attraversati dai flussi continui di parole, suoni, emozioni, bombardati dalle immagini più affascinanti e spietate, lentamente non ci accorgiamo di non essere più padroni del nostro io e della nostra intimità. Gli antichi latini dicevano affrettati lentamente. Noi oggi ci affrettiamo solo. Corri, sbrigati. Corriamo ma a volte non sappiamo verso dove. Corriamo, corriamo e l'anima chissà dove la lasciamo. Si dice chi si ferma è perduto, ma lo è pure chi non si ferma mai, perché corre il rischio serio di perdere l'orientamento. Sant'Ambrogio diceva se vuoi fare bene tutte le cose ogni tanto smetti di farle, stacca e riposati. Correre senza fermarsi mai rischia di farci perdere di vista ciò che è davvero essenziale mi viene in mente la testimonianza di un sacerdote che operava in un reparto di malati terminali e nel dialogare con i pazienti ormai prossimi alla morte era particolarmente colpito dal fatto che uno dei cinque motivi principali di pentimento degli uomini è quello di aver buttato troppo tempo nel lavoro e aver perso di vista gli affetti, le persone, le cose più belle della vita. È dunque importante sapersi fermare, riposare avere cura di chi sia accanto, giocare con i figli, dialogare con la moglie, con il marito, ritemprare il corpo, un tempo per leggere un buon libro. Il problema è che molti faticano a fermarsi, alcuni perché sono cresciuti con una serie di doverizzazioni interiori, devi darti da fare, non devi perdere tempo, o di fesserie, tipo il tempo e il denaro. Altri hanno paura invece di fermarsi e stare a contatto con se stessi, facendo i conti con quelle difficoltà che non vogliono vedere, ferite affettive, fallimenti, cose non accettate, incomprensioni, quanti sono appunto costantemente collegati con internet, musica, video per non sentire la voce della propria coscienza. E ancora di più nel Vangelo, se ci fate caso, Gesù invita a venire in disparte i discepoli con lui. Abbiamo dunque la dimensione del riposo e dello stare con Gesù, quindi un riposo anche gravido di un contatto con Dio quindi anche lo spazio della preghiera, della meditazione. Quante persone semplicemente riscoprendo la preghiera e la meditazione hanno ritrovato se stessi? Come diceva Sant'Agostino tardi ti amai, ti cercai fuori di me gettandomi sulle belle creature da te create e tu eri dentro di me. Questa esigenza tocca tutti, specie gli annunciatori del Vangelo. I laici dovrebbero rallegrarsi quando il proprio sacerdote o i consacrati o le consacrate che vivono a contatto con loro si allontanano per ricaricarsi intellettualmente e spiritualmente, e questo vale poi per tutti: lavoratori, genitori, tutti hanno bisogno di ritemprarsi riscoprendo senso e motivazioni. Dunque, ora che siamo anche nel tempo delle vacanze, è importante non perdere di vista la dimensione dello spirito. A volte si sentono persone che andando in vacanza non frequentano neanche più le chiese. Ci rivediamo poi a settembre con il nuovo anno pastorale. Ma la fede va forse in vacanza? Non ci si può veramente riposare se la nostra anima smette di respirare. Terzo punto, compatire. Ma ad un certo punto che succede? Gesù, sceso dalla barca, vide venire una grande folla. Una grande folla che era come pecore senza pastore. Gesù vede la sofferenza degli altri e cosa fa? Cambia programma, lascia riposo i suoi, lui si dona alla folla perché sente compassione. Abbiamo il verbo splantnizzo che indica proprio il movimento delle viscere, sente sua la sofferenza di queste persone, vede le lacrime degli uomini che lo cercano, la sete di verità, il bisogno di senso della loro vita, di essere guidati perché stanchi di sbattere nasate qui e lì, andando come attentoni. Gesù vede, sente compassione e si dona. La compassione di Gesù è il motore del suo agire. Noi ci potremmo chiedere innanzitutto io vedo i bisogni di chi ho accanto? Quanto fa bene, ricollegandoci a quanto dicevamo prima, ad esempio se la persona che abbiamo accanto è stanca, dire tranquilla ci penso io, fermati, riposati, non ti preoccupare, ci sono io. Vedo i bisogni degli altri e soprattutto una volta che li vedo qual è il mio sentire? Vedo e sono di ghiaccio vedo e sento fastidio perché mi scomoda, oppure vedo e sento compassione, so mettermi nei panni dell'altra persona, sentire come mio il suo dolore e dunque darmi da fare per risollevarla dalla sua condizione. Quarto, Gesù si mise ad insegnare perché vide che erano come pecore senza pastore. Come una pecora senza pastore potremmo dire che una pecora senza punti di riferimento che si smarrisce. Così siamo noi, pecore bisognose del pastore, cioè abbiamo bisogno di qualcuno che ci guidi alla verità, che ci insegni il senso profondo della vita, che ci trasmetta l'arte di vivere e di amare. Ecco quello che si mette a fare Gesù. In Matteo e Luca Gesù vide le folle e si mise a sfamarle e guarirle. In Marco si mise ad insegnare. C'è la fame del corpo, ma c'è anche una fame più profonda, quella della mente e del cuore. Gesù sa bene che non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Questa è persino più importante del pane. Quello alimenta la nostra vita terrena. Questa ci salva e illumina di senso le nostre vite. Il problema è quando pensiamo di fare il pastore fai da te. In questa nostra epoca c'è un delirio di autonomia imperante. Vangelo e Chiesa, sempre più snobbati, ci si illude di potersi creare la propria verità, ci si assolutizza, pensando che la libertà e la felicità consistano nel far ciò che si vuole, dando sfogo a passioni e pulsioni, e alla fine ci si ritrova vuoti, prigionieri del proprio ego. Ecco perché Gesù si mette ad insegnare, incidendo nei cuori la sua parola, capace di illuminare mente e cuore. Dietro l'angoscia esistenziale di tanti ci sono menzogne sulle quali costruiscono la vita, storture della realtà, interpretazioni fuorvianti delle cose. Ognuno ha una storia dove ha vissuto e ricevuto tante cose e non sempre tutte buone, a partire dall'infanzia, da genitori, educatori, amici che non sempre hanno trasmesso cose idilliache e pensiamo oggi al mondo di internet dove si può cogliere tanto bene ma anche tanto male, tante sciocchezze perché la vita nuova cresca in noi, abbiamo bisogno che il Signore ci insegni la Sua parola, nutrendoci del Vangelo, pregando, accogliendo l'insegnamento della Chiesa, curando la formazione cristiana. Dobbiamo permettere al Signore, e a chi per Lui, di insegnarci la verità, di insegnarci l'amore del Padre, conducendoci al senso profondo della realtà. Per vivere una vita cristiana adulta ed evitare scadimenti in azioni estemporanee, vuote o mediocri, abbiamo bisogno di essere ammaestrati ed educati alla fede, non solo di sapere le cose, ma soprattutto di viverle e quindi, a nostra volta, ammaestrare e insegnare. Oggi, più di ieri c'è bisogno di evangelizzatori, maestri, educatori. Spendere tempo per annunciare la parola, catechizzare, formare formatori, dedicare tempo ai giovani, così anche nelle famiglie, non delegare l'insegnamento ai social o a internet, mettendo il cellulare in mano ai piccoli senza criterio, ma trascorrere tempo prezioso con i figli per insegnare ciò che vale e che una volta posto nel cuore vi resterà per sempre chiediamo allo Spirito Santo di illuminare sempre più mente e cuore, perché a nostra volta possiamo essere luce per quanti ci stanno accanto, compatendo e agendo con e come Gesù. Che il Buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.